Allora, buon pomeriggio a tutti, eh, ringrazio i nostri primi ospiti Stefano e Federico, sono già in collegamento con noi, eh, saluto i miei partner Marco e Enrico, che sono qui in stanza, saluto anche i coraggiosi, che ha deciso di seguirci anche nello streaming live, e nulla, partiamo, partiamo dicendo che siamo felici di aver fatto questa iniziativa eh, che viene un po è un po figlia anche del, dei temi che avevamo affrontato nell'ultimo ebook eh, digitale diffuso dove avevamo parlato anche di infodemia e fake news quindi ci sembrava una bella idea scegliendo anche non a caso il primo aprile come data, quella di approfondire, di fare anche una puntata di radio diffusa un po' diversa dalle altre, quindi senza, come dire, una scaletta eh, ben definita, ma cercando di dare eh, degli stimoli, quelli sì, eh, quello che cerchiamo sempre di dare, degli spunti di riflessione, e invitare più, eh, come dire, amici e colleghi a intervenire eh, dicendolo a loro, dicendolo loro sul tema che quindi... Centrale oggi, ovvero quello delle fake news, sia in relazione eh, chiaramente a quello che stiamo vivendo in questi ormai settimane, eh, ovvero la guerra. Quindi, dopo il Covid, abbiamo avuto anche questa ennesima sfortuna. No? Quindi, diciamo, potremmo raccontarlo alle prossime generazioni. Credo che questa accoppiata si ripeterà spesso, almeno me lo auguro. E quindi, come dire, eh, la, questo pomeriggio insieme abbiamo pensato di organizzarlo in un modo che eh, possa essere sia informativo, quindi cercare di condividere consigli e procedure su come verificare, per esempio, le notizie in rete, e su questo ci illuminerà Enrico con una presentazione, a suo modo di dire, non tecnica, ma per me che sono un... Eh, sociologo o comunque un, uno studioso di altro è altamente tecnica poi ognuno potrà dare un suo giudizio e quindi ci insegnerà ci trasmetterà ci svelerà tanti tool molto interessanti e, e quindi pendiamo dalle sue labbra do la linea a Enrico passa la palla a Enrico e poi proseguiremo con Marco che anche lui eh, ha preparato qualcosa per noi e, ma non vi svelo nulla Intanto partiamo da Enrico. Vai Enrico. Bene, grazie. Condivido la condivisione dello schermo. Diciamo un po' se si vede. Sì, se si, si vede. vede. Benissimo, benissimo. Allora, partiamo da quella che secondo me è la Bibbia eh, in tema di verifica dell'informazione. Verification handbook. Gran bel testo. Eh, diffuso fra l'altro in svariate lingue, turco, argentino, tedesco, italiano inglese, e inglese che è stato proprio fatto per verificare l'informazione in situazioni critiche quindi emergenza ambientale, emergenze climatiche e purtroppo guerre esiste la versione in italiano, pdf eh? tutto quello che facciamo vedere Ovviamente è assolutamente, assolutamente, diciamo liberamente accessibile senza coste e nient'altro. E però, come potete vedere, sono 217 pagine che difficilmente vengano digerite eh, dalle persone, anche se sono interessantissime. Allora, io ho pensato di fare, lo metto anche in chat, una sintesi poi l'ho fatta in realtà per le scuole medie, per i ragazzini quindi un approccio anche un pochino scherzoso in cui si dice guarda rispetto al fattore tempo te veramente ci puoi mettere poco per capire se una notizia è plausibile perché qui non si sta discutendo di verità eh? non siamo né filosofi né religiosi né altro si sta cercando di capire se la notizia è plausibile. Allora, ovviamente, risalire all'autore, cercare di risalire all'autore, vedere se lo stesso titolo della notizia appare da altre parti, andare a vedere fonti che si possano considerare affidabili, a far accendere il cervello e, il proprio, e la propria capacità di analisi, di analisi critica. Poi la parte che riguarda la correttezza ortografica perché tanto spam, tante mischerate come si direbbe a Firenze sono scritte male e non, e non casualmente. E poi c'è la parte dei metadati che è interessante. Per la parte dei metadati, giusto per dare qualche indicazione pratica, esiste un browser che si chiama Vivaldi, che per l'appunto è quello che sto utilizzando io adesso. Che se eh, se si apre un'immagine online su Vivaldi dà la possibilità di far vedere i metadati per cui rispetto a questo invasato con, con il fucilino si scopre che stava fatto con una macchina con, con determinate attristi tecniche il 5 marzo del 2001 e via dicendo poi ahimè i metadati sono sempre più cancellati i social li cancellano quasi tutti automaticamente e anche chi produce l'informazione non in maniera spontanea ha imparato a cancellarli però diciamo è una possibilità che avete sempre a disposizione e poi il discorso dei diversi image search Vivaldi è comodo ovvero eh, Valdi è un browser, è eh, basato sempre su Chromium così come Chrome è basato su Chromium per cui se io individuo una, una immagine posso fare ricerca per immagine, che tecnicamente si chiama Reverse Image Search, e quindi mi dà la possibilità di vedere se la stessa immagine o simile esiste da altre parti. E questo ovviamente è fondamentale per capire se un'immagine è stata utilizzata eh, da altre fonti, e quindi se sono fonti autorevole oppure se è stata manipolata per utilizzarla in diversa maniera. Poi sarebbe utile, sarebbe utile eh, imparare un pochino, avere un, un po' di capacità d'analisi rispetto alle immagini e alle foto, non è facile, eh, però la cosa principale è quella di fare riferimento a, alle questioni legate alla luce. Quindi i riflessi, eh, le ombre, <coughs> e possano essere indizi di manipolazioni. Poi ci sono tutta una serie di mh, strumentini che fanno parte della galassia, diciamo, dell'analisi forense come questo qui che ci dà la possibilità eh, di andare a vedere se un'immagine ha delle caratteristiche di rumore, analizza i, i livelli, i gradienti, ovviamente anche i metadati, per cui anche questo può essere i metadati si parla quindi anche della geolocalizzazione e quindi insomma eh, per chi li sa utilizzare o capisce qualche cosina di analisi dell'immagine e anche magari appassionati di fotografia e quant'altro possono essere strumenti utili per fare dell'analisi poi c'è questo fantastico strumento che è un'iniziativa europea come potete vedere Invit Project EU che è un, um, un, uh, un plugin che si può installare su tutti i browser basati su Chromium, un motore open source su cui si basa anche Chrome, e quindi di nuovo Vivaldi e quindi quasi tutti, che Firefox, oserei dire. E che, dà, che cosa fa questo, questo plugin? Questo plugin che si chiama Fake News The Banker by Invid e We Verify, è veramente eh, interessante perché io mi girello su YouTube e intercetto dei video e quindi un video in particolare ovviamente eh, posso individuare eh, l'indirizzo alla solita maniera youtube.be lo do in pasto a questo, a questo plugin che mi può fare diverse analisi quindi frame, di nuovo i metadati, eh, i diritti, quindi i di copyright, e alla fine mi fa un'analisi di questo tipo, ovvero mi estrapola i metadati, alcune informazioni e eh, mi dà la possibilità di fare di nuovo il reverse search eh, rispetto ai frame più significativi. Utilizzando i motori di ricerca che sono più utili reverse, rispetto a reverse search, che quindi sono Google, Yandex, importante per quanto riguarda quello russo, quel, per quanto riguarda la guerra, perché è quello russo, Taniai, che è un eh, antico, e il primo forse, motore di ricerca per reverse image search, e quindi Twitter. Mi sentite? Se ci domande, ditemi, eh? Sì, sì. poi eh, secondo me può valere la pena eh, anche eh, consultare il fact checking lo fa, lo fa quotidianamente e secondo me l'iniziativa di Open gusti informativi a parte però ha una bella sezione di fact checking in cui appunto Analizzano una serie di informazioni e dicono: Oh, proprio falsa, il contesto è falso, cioè quello che viene rappresentato è vero, ma viene collocato in un contesto falso, no? Proprio costruito ad arte per fare disinformazione, proprio costruito ad arte per fare teoria di complotto, no? Alterato. E come, come lo fanno? Lo fanno bene o male con gli strumenti che io vi ho illustrato, eh? Eh, perché si basano principalmente su metadati e reverse search il grosso è quello poi chiaramente c'è tutta la parte come si dice in gergo di utilizzare la folla ovvero uh, use the cloud ovvero eh, usare i canali social e da questo punto di vista io credo che i canali telegram per quanto riguarda la guerra siano quelli più interessanti sia quelli diciamo, di parte ucraina che quelli di parte russa e perché sembrerebbe l'ambito lasciato più libero poi non si sa perché lo lasciano libero magari per tracciare, non si sa però sembrerebbe quello lasciato più libero ed è una possibilità di informazione potente mi raccontava un mio amico Federico che avevo invitato, ma non so se c'è Federico Bucalossi, non credo che diceva io mi sono iscritto a San Enrico, io mi sono iscritto ai principali Stefano lo conosce, eh. <ride> e mi sono iscritto ai principali canali russi di Telegram, poi utilizzo il traduttore automatico di Telegram che funziona benissimo e scopro quello che gli viene raccontato a Russi, che è assolutamente diverso da quello che ci viene raccontato a noi, poi dove sta la verità, eh? far vedere come... come da un punto di vista di, di inganno anche la utente finale eh? noi stessi possiamo giocare sulla modifica dell'informazione online io questo l'ho sperimentato con il mio fratello una delle prime volte che era a disposizione questa risorsa e gli ho fatto prendere un coccolone per cui con la la, la funzione eh. ispeziona elemento poi modificare il rendering della pagina no? per cui lo puoi modificare e una volta che l'hai modificato no, Putin è morto. e chiudi <ride> e chiudi la paginetta di ispezione di elemento e quel è morto, aveva un tumore tiroide, mio, fermo, eh? questo per eh. dire come l'informazione digitale è, è estremamente volatile. Eh, ora io farei così, se per voi va bene, darei parola a Mirella che a quanto appunto, ci aveva detto aveva diverse cose interessanti da raccontarci, sempre legate all'infodemia e ad alcune interviste che ha fatto recentemente all'utilizzo, sì. come di bitcoin, però non voglio svelare nessuna eh, stessa seconda, no. ti lascio parola, vai grazie, grazie, no, sull'impedemia vorrei dire innanzitutto spezzare una lancia a favore dei social, si parla sempre male dei social, ho scritto anche io tanti articoli su Agenda Digitale, quando i social in effetti soprattutto, abbiamo visto Facebook, Instagram tendono a um, diciamo con i loro algoritmi a, a, a far emergere eh, tante eh, fake news è successo durante purtroppo l'assalto con, al congresso eh, quando Trump insomma voleva fare quel che voleva fare, è successo soprattutto col Covid, e quindi e poi col, contro i vaccini, eccetera, eccetera. E, e, però e, mh, i, i, se uno riesce a crearsi una, um, una sua um, situazione, su, ad esempio su Twitter, una sua bacheca, o su, anche su Facebook, con persone non sono autorevoli, perché questo non voglio neanche parlare di autorevolezza per dire innanzitutto che, eh, con, ehm, che sono eh, aperte al dibattito perché poi l'importante è essere aperti al dibattito io non sono per, appunto, per censurare il professor Orsini, ma lui dovrebbe per primo dire accidenti come sono fortunato a vivere in occidenti dove anch'io posso andare su tutte le televisioni e posso parlare con tutti ecco, quindi eh, aprire il dibattito e in questo dibattito, secondo me, poi alla fine eh, la, la verità eh, emerge, insomma, perché se nel dibattito poi mette, eh, facciamo parlare anche le donne ucraine scappate dalla guerra, nel nostro dibattito eh, mostriamo. Eh, le foto dei, dei bambini e raccontiamo le loro storie eh, di bambini che hanno lasciato i padri a combattere magari altri fratelli maggiori ecco eh, se apriamo veramente ci apriamo al, a un dibattito vero e eh, non appunto de, delle, delle bolle dei bias cognitivi secondo me anche su Twitter e su Facebook si può avere una buona informazione insomma e poi c'è sempre qualcuno se qualcuno dice proprio una vischerata che arriva e dice guarda se è una bufola ti faccio, ti do il link insomma almeno questo è quello che io consiglio sempre a tutti di, di, di cercare ecco, di non crearsi una, una bolla in cui tutti ci si conferma ah sì que, cioè, ci sono. Fomenta, eh, ma crearsi una bolla il più possibile sì. aperta a tutte perché poi eh, la verità, il ministero della verità eh, diceva Orwell, insomma, qualcosa che è meglio di no. <ride> Quindi la verità è qualcosa che emerge, invece che emerge, emerge dai racconti, dai racconti di chi vive le cose, insomma. Quindi bravissimi, tra l'altro, i nostri giornalisti, le nostre giovani giornaliste donne. Che sono uh, alla 7 la mannocchia insomma, ce, ce, ne sono, ce ne sono veramente eh, tanti e sono, sono lì a raccontare e ascoltiamoli perché veramente è da loro che arriva, mh, eh, arrivano le notizie eh, eh, e, e poi se c'è qualcosa da smettere perché può succedere e se smentisce si, si dice abbiamo capito male e si trova appunto eh, si, si, si dà poi la, la notizia quando è verificata la verificabilità delle fonti è, insomma è questo un po' il trucco del, del mestiere e invece ecco volevo parlarvi del, delle criptovalute come stanno, stanno aiutando eh, il gli ucraini che si sono ritrovati da un giorno all'altro invasi da un paese straniero ma anche con una moneta ovviamente che a quel punto non valeva più nulla perché il paese purtroppo non ha più un'economia ha solo un lavoro economico purtroppo e, e quindi dove le persone non possono più lavorare gli insegnanti non possono insegnare e, e, e, insomma è tutto pur, purtroppo votato a, a questa cosa terribile che è la guerra ma che, che non hanno voluto loro, ma se la sono ritrovata in casa. E quindi come hanno fatto le persone ad, ad aiutare, ovviamente io dico sempre, aiuta, io ad esempio sto facendo alcune piccole donazioni all'UNHCR oppure se decido, insomma tutte le organizzazioni mi raccomando sempre quelle più qualificate, insomma quelle che sappiamo che diamo i soldi che arrivano eh, dove vogliamo che arrivino, ecco questo è molto importante, però eh, c'è stato il, anche questo tentativo interessante del mondo delle criptovalute che è sempre squalificato anche lì, eh, anche perché non sono le cripto, sappiamo che non sono green, le cripto hanno tanti eh, lati negativi, la stessa esistenza delle cripto è un motivo di sconquasso di tutta la finanza e quindi di tutto il mondo finanziario, e quindi è, è, è problematica senza una governance, però in questi casi, quando insomma eh, abbiamo visto una moneta, eh, qui in questo caso brana fallisce, perché di fatto è fallita, ecco, sono eh, intervenute eh, le, i bitcoin e le criptovalute. Eh, grazie anche al meccanismo di consenso democratico che hanno queste eh, DAO. In particolare eh, l'Ukrainian DAO, che è l'iniziativa delle Pussy Riot, ricordiamoci le Pussy Riot sono in prigione, eh, nelle prigioni di Putin, eh, per... Ehm, per um, essersi opposte a questo autocrate che non vuole farsi chiamare dittatore, e, e Ucraina Dai, appunto, un'iniziativa delle, delle Pussy Riot, delle, quindi, delle amiche delle Pussy Riot di Triple Apps e Quizzer Tao per raccogliere i fondi eh, tramite Ethereum NFT. Quindi siamo proprio nel mondo eh, del, dei token, dei fungible uh, token, eccetera. E la DAO ha permesso di sostenere l'Ucraina proprio nei primi giorni di guerra e si è rivelato uno strumento innovativo di raccolta fondi per raccogliere in modo semplice, velocissimo, soprattutto milioni di dollari. Ovviamente chi, av chi avrà donato immagino saranno persone del livello di Elon Musk, eh, eccetera, eccetera. Però insomma... Questo strumento, che è vero che è fuori dalle regole, dal controllo dei governi, però può essere uno strumento di aiuto coerente e di valore per le donazioni, per sostenere insomma, la popolazione che è lì e che sta cercando di, di darsi da fare, di avere un sostegno immediato. Ehm Cosa sono eh, le DAO? Sono Venture, un nuovo modello di, di commercio e sono organizzazioni autonome decentralizzate. E un, quindi, un modo nuovo di organizzare persone e interessi in rete usando la blockchain. E, e, quindi come la CryptoFed, l'AntiFed, la, che è della BCE degli americani, senza proprietari ufficiali o impiegati a governare in teoria questa comunità di utenti che votano sulle proposte con i crypto token. Ovviamente questo abbiamo visto il lato buono del, delle, delle DAO, poi abbiamo detto ci sono i dati ovviamente... Eh, Pericolosi e rischiosi eh, e quelli vanno invece governati e qui devono intervenire i nostri legislatori e, e, e, e perché, ovviamente, vanno risolte le criticità. Per... Io ho concluso. Eh? Sì, sì. Vai, vai, vai. Perfetto, grazie, Mirella. Vale. Molte informazioni interessanti e anche consigli all'inizio per, in un certo senso, non autobollarsi, no? Nel senso no, infatti. Finire sì. in una bolla. Quindi. No, no, l'importanza è quello, sì, sì. È come quando, quando si ascolta qualcuno che ci dice qualcosa di diverso, anche lì per lì magari, o, o qualcosa che non è in linea con il, i nostri pensieri, insomma, la nostra cultura, il nostro background, ognuno ha il suo. Ecco, però non... non Cerchiamo anche di andare sempre un pochino più a fondo, ecco, il mio consiglio è quello, perché allora. eh, c'è sempre qualcosa da imparare. Assolutamente, assolutamente. Allora, io direi di dare parola a Federico e a Stefano, anche rispetto ai temi che sono emersi finora, quindi i nostri graditi ospiti oggi, anche per dirci, magari eh, rispetto anche alla panoramica che ha fatto Enrico e quello che ci ha raccontato anche Mirella, eh, qualche loro opinione anche magari non so, se ci volete svelare anche voi i vostri segreti rispetto a come, come dire, verificate no? le informazioni o comunque le notizie no? oggi la purtroppo la veri verità <ride> oggi purtroppo la verità non è altro che ciò che ci viene fatto passare per vero a volte no? Quindi, eh, diciamo, e più che altro la verità è ciò che l'opinione del pubblico Fortunatamente manipolata ritiene vero quindi anche un po' no? prima Enrico raccontava di Lesho è chiaro che se non so cos'è Lesho penso che sia una testata magari autorevole quindi mi bevo la notizia ma questo io lo vedo anche con eh, chiaramente tutte poi noi ne, ne abbiamo sempre parlato no? nei nostri book anche nei vari incontri di radio diffusa c'è sempre il problema comunque generazionale quindi questo non lo dobbiamo mai dimenticare quindi da un lato è molto semplice ora Enrico aveva dato una notizia che poi sarebbe stata veramente positiva, però è chiaro che eh, se l'avesse vista mia mamma per qualche motivo cioè, eh, aveva tutti gli elementi per crederci, è Repubblica, nel senso, quindi eh, questo è, vale per tutta la, diciamo, la vita, poi sui social, no? ovviamente eh, Mirella le difendeva, però è ovvio che abbiamo dall'altra parte una grande quantità di utenti che non ha gli strumenti e non conosce quello di cui stiamo parlando quindi è importante sempre secondo me ricordarlo perché poi eh, sono loro che lo fanno diventare a volte verità no? eh, sì, insomma, sì, che... sì, sì, una volta si diceva l'ha detto la televisione e purtroppo sì, sì. no no ma infatti qui sui social che chi ha governato per tanti anni su questo eh. <ride> diciamo... no no ma sui social bisogna pensare a... come per le cripto bisogna pensare veramente a legislativo e di governance in cui eh, si punisce, la, la cioè per lo meno si, si eh, regolamenta, dobbiamo trovare nuove regole per questo nuovo mondo delle informazioni perché non è giusto che una persona che non abbia il bagaglio culturale, insomma il, il senso critico per capire e finisca in preda alle notizie false, magari false per la sua salute. Magari ecco, facciamola ecco, ecco, così. Però l'impatto del digitale di una cosa brevissima: eh? secondo me, l'impatto del digitale sta andando oltre, cioè, è sempre andato oltre le regole. E non è detto che sia governabile dalle regole, eh, no, no, no, è no, impressionante, sì, no. Eh, no? È impressionante, per esempio come questa guerra Ucraina-Russia sia per la prima volta se ci pensate eh, il, una major di digitale che entra in guerra qual è la major digitale che entra in guerra? io lo so <ride> qual è? il eh, sistema è sì. di satelliti Satellite Starlink di, di Elon Musk che garantisce sì, la connessione internet agli ucraini ma guida anche il volo dei droni da combattimento perché i droni a combattimento e li guidava molto peggio senza l'appoggio di Starlink. Per cui, cioè, secondo me, stanno succedendo delle cose enormi e, non è, e le, la concentrazione di potere, anche economico, che ci hanno le major digitale, anche in virtù di come è organizzata attualmente la comunicazione digitale, ci sta portando su scenari che non è detto che siano. Ehm, governabili dalle regole anzi ci potrebbe essere in prospettiva uno scenario di conflitto fra istituzioni e privato ma c'è di già se pensate appunto che Starlink è, è diventato attore attore assolutamente determinante che poi droni ucraini senza droni l'Urana faceva poco e senza la connessione di Starlink facevano ancora meno mi taccio mi taccio allora, volevo, dire una, volevo dire una breve cosa anch'io, sono d'accordo con Enrico, io penso all'opposto, nel senso che credo che l'internet, anzi no, il web, era molto più aperto quando le regole ce n'erano poche. E ora in realtà, secondo, a mio giudizio, il web è gonfio di, re, di, di regole, il problema è che queste regole vengono date da due soli attori, eh, da un lato le grandi imprese private e dall'altro... Nel, in altre parti di mondo non occidentali gli stati autoritari il problema è questo e questo crea una forte tensione a mio giudizio e nel mezzo ci siamo noi ci sono secondo me le persone che poi il web lo hanno come dire in qualche modo ogni giorno si alzano mat la mattina e nel loro piccolo chi come giornalista chi come blogger, chi come webbaro chi come persona che si occupa di comunicazione o di marketing prova a rendere il web un posto migliore il problema è che a mio giudizio schiacciato tra queste due entità fortissime che sono d'accordo con Enrico secondo me sono già in, in frizione di intenzione cioè io credo che il web si stia eh, frammentando eh, eh. si stia balcanizzando e alla fine, ma perché questo? Perché le, le ideologie diciamo che si, che si stanno contendendo la rete eh, sono in conflitto, come sono in conflitto da sempre gli stati. E quindi, questo di conseguenza, secondo me è un grosso problema. Però mi taccio anch'io perché, se no, parlo solo io. Mi sembra corretto, dopo 38 minuti, dare parola a Stefano certo, a Se ci sono sempre, io mi spero magari che scappati. No, no, Beh, ci, ci, sono, sono, ci, ci sono, ci, ci, sono, azione, ci sono. sono, si è intravisto, quindi c'è. Ci sono, no, no, è... sono d'accordo con queste ultime valutazioni, per quanto mi riguarda. Eh, in realtà sì, eh, sono convinto, per esempio a proposito delle criptovalute, eh, sicuramente nascono e vivono in questo mondo eh, semplicemente perché eh, c'è un problema di eh, riuscire a, a vendere l'invendibile. Cioè io sono arrivato a questa conclusione sia gli nft che le criptovalute che tutto ciò serve semplicemente per riuscire a fare soldi per chi già ne ha fondamentalmente cioè nel senso eh, che eh, ora lo sappiamo insomma le criptovalute per esempio hanno bisogno appunto come accennava anche Mirella ha un enorme dispendio di energia per essere costruite e sempre di più, no? perché il meccanismo è quello che ci vuole sempre più risorse eh, informatiche quindi eh, delle grandi eh, server farm per poterli costruire. Ma non solo, c'è anche il fatto che diventano il gioco del grande finanziere, cioè nel senso uno di quelli è Elon Musk e, e in effetti appunto eh, cosa succede? che eh, evidentemente eh, per poter fare soldi ci vogliono costantemente sempre più soldi per cui eh, cioè accumulare sempre più capitale e uno dei modi che è stato inventato è quello delle criptovalute, degli NFT di tutto ciò che è legato alle blockchain è ovvio poi che qualsiasi cosa venga fuori in questo mondo che magari è stata costruita, fatta e, e pensata e strutturata dall'avversario, o comunque da chi appunto detiene, diciamo, le risorse del, del mondo del sistema, e può essere utilizzato anche in altro modo. Noi sempre comunque abbiamo fatto questo tipo di operazione alla fine. No, c'è sempre in qualche modo il modo di usarle anche in altro modo. Però Diciamo che la, la sua funzione principale è quella e per quanto riguarda invece appunto il discorso delle fake, il discorso dell'infodemia eccetera eccetera, io ritengo che purtroppo il grosso limite, il grosso problema diciamo, dei social network tipo Facebook, tipo Twitter e, e compagnia cantante è quello di costringerti a vivere con un ritmo che non è umano, cioè nel senso che te reagisci ad un input in maniera troppo rapida perché questo mondo deve andare veloce. C'è questa brutta abitudine di voler andare veloce, no? Perché più veloci si fa, più efficienti siamo, forse più soldi facciamo. Alla fine il discorso è quello. In questa maniera, che succede? Che io non mi ritrovo senza il tempo della verifica senza il tempo della possibilità appunto abbiamo visto gli strumenti alla fin fine esistono per riuscire a fare fact checking esistono delle dei discreti strumenti no anche da un punto di vista tecnico però in realtà io reagisco diciamo all'input che mi arriva via whatsapp via tu e Retwitto e, e rebloggo e, e eccetera eccetera ributto no o comunque faccio un commento molto rapido pensato senza pensarci troppo no? buttato lì e che poi magari mi posso pentire di averlo fatto questa questa rapidità insomma no indotta secondo me è un grosso problema dei social network ce ne hanno altri, ma anche, anche questo fa in modo, appunto, che poi eh, si verifichino determinate cose. E poi un'altra cosa volevo dire, poi mi taccio anch'io: eh, che in effetti eh, sì, per esempio, i dati EXIF, cioè i, i metadati per esempio, delle immagini, sono fondamentali. Il giochino è fatto Enrico. Eh, va bene per il fratello in realtà appare soltanto ovviamente nella pagina che io sto guardando appare in tutta internet però insomma è, è divertente e comunque fa vedere che in effetti se poi faccio uno screenshot e lo mando su whatsapp probabilmente viene addirittura preso per vero per cui questo è possibile però eh, al di là di questo mh, Secondo me, oltre alle cose tecniche, c'è da riscoprire e comunque da lavorare, soprattutto su quello, sul social engineering. Cioè eh, La prima cosa, sicuramente rispetto alla notizia, se uno vuole verificarne l'autenticità, la prima cosa da fare è stabilire in maniera il più precisa possibile chi ne è l'autore. Una volta che hai eh, e, e va benissimo anche il reverse image, eh, imaging, insomma, perché eh, ti permette anche di vedere laddove è stata eh, utilizzata eh, quella, in quali altri posti virtuali o reali è stata utilizzata quell'immagine. Ma è anche importante, per esempio, che ne so, le telefonate per, eh, di verifica, no? Anche. Nel, nell'handbook lì eh, viene fuori insomma alla fine è, eh, sono sempre quelle capacità anche umane insomma no io non mi fido bene allora eh, faccio in modo anche di rintracciare le fonti e poi l'ultima cosa effettivamente sì eh, diciamo laddove vengono inserite regole siccome le regole sono sempre e comunque frutto di compromesso diciamo il miglior compromesso che sia stato fatto nella nostra storia probabilmente la Costituzione ed è venuta abbastanza bene la Costituzione della Repubblica Italiana ma perché? Perché c'era ancora qualcuno con le armi in pugno eh, e che aveva lottato e vinto contro il fascismo ma era una situazione particolare ma le regole sono frutto di compromesso e in quei compromessi purtroppo io sono sconvolto dal fatto che in Italia per esempio ora non so il numero esatto, però credo che ci siano 700.000 leggi vigenti, perlomeno l'ultima volta che ho letto il numero era questo, che si sovrappongono, che va a finire che poi gli unici che riescono a, eh, a, a fare qualcosa con quella mole di regolamentazione di leggi sono gli avvocati, che ci fanno soldi ovviamente, per cui ti difende il miglior avvocato e quindi lo devi pagare, ma sono, cioè, diventa un qualche cosa in cui è possibile una cosa, è possibile l'esatto opposto, è possibile quindi aumentare la regolamentazione è qualcosa che poi porta a non avere assolutamente certezza giuridica, secondo me. Grazie Stefano. Nulla. Nah, diciamo come parole chiave sicuramente velocità in primis il fatto che a volte le regole servono per chiarire o fermare no, altre interpretazioni di regole ecco, perché poi ne abbiamo tante in Italia. No? Quindi dobbiamo cercare di parare una regola mal interpretata in maniera consapevole, o meno. Ora è l'obbligo dare la parola al paziente Federico. Vai Federico, puoi raccontarci quello che vuoi. <ride> eh, qui è lunga perché ne avete dette di, eh. di veramente tante, quindi eh, riprendere un po' un po' le file, cercare di dire qualcosa di, di più o meno sensato e che sia coerente, non è semplice, ma ci, cerco di provarci. E, allora, innanzitutto mi, mi ricongiungo a quello che avevi detto tu, Vincenzo, cioè una frase che a me, diciamo, fa, fa riflettere tanto e apre una serie di, di, di questioni abbastanza ampie, cioè che cos'è la realtà, no? Hai accennato a che cos'è la realtà e che cos'è una notizia vera ossia e hai detto e hai accennato ciò che viene comunicato per vero è diciamo una notizia reale barra vera ecco su questo io mi ricollego un po' al, a quello che abbiamo detto all'inizio cioè qual è un metodo per la verifica delle informazioni che siano più o meno reali quindi che siano più o meno vere e non avendo una grandissima um, risposta tecnica eh, diciamo che la mia, la mia risposta che mi sono dato un po' uh, come metodo nel corso del tempo è quella un pochino più, uh, diciamo, fattuale, oserei dire. Cioè, io cerco nel verificare le informazioni di avere fonti diverse, ma non nel senso quello del termine come si intende uh, abitualmente in cui leggi da un giornale e ne un altro. No, non in quel senso, ma proprio di uh, natura. Diversa. ossia quando un'informazione, ehm, magari cerco di, quando si, ehm, si apre un argomento, che sia il Covid mh, uscito adesso, che sia la guerra in Ucraina o che sia un altro argomento rilevante, cerco di avere fonti informative eh, di diversa tipologia. Cosa intendo? Intendo magari che sì delle riviste di giornali, assolutamente, ma anche dei giornalisti, magari freelance, che sono sul posto. Gli articoli sì, ma anche magari la, con ciò che scrivono sui social e magari non solo giornalisti ma anche persone reali che stanno vivendo in quel momento eh, la realtà in questione che siano ehm, persone che sono ammalate di Covid o che siano persone che sono in Ucraina e allo stesso tempo persone russe come suggerivate che magari scrivono su Telegram eh, da, da cui tradurre. Quindi cercando di eh, proprio avere più... Eh, tipologie di, di, di, eh, di fonti eh, in quel modo se la notizia ehm, che, che, che appare da qualche parte eh, attraverso i social attraverso ehm, le persone nel posto attraverso le traduzioni quindi le persone che magari da varie angolazioni sia l'esperto sia, eh, sia l'esperto che fa analisi sia tra virgolette la persona comune ehm, se la cosa ridonda a quel punto penso di, di, di, um, di, di, che, sia più che sia possibile riuscire ad avere una visione diciamo quanto più eh, attinente a quella che potrebbe essere la realtà. Chiaramente questa tipologia di eh, verifica, diciamo, è una verifica che eh, è uno sbattimento, detta <ride> spicciola, nel senso che eh, um, è uno sbattimento che si può eh, diciamo, accorciare Um, impostandolo all'inizio cioè se individuiamo un tot di fonti informative e a quel punto le selezioniamo in un certo modo um, e ci attingiamo a quelle poi nel fruire normalmente della quotidianità eh, il giornale in questione la persona in questione il social in questione vanno a comporre la, uh, la fonte informativa nel loro complesso e quindi, avendo fonti molto variegate, proprio non, nel, come dicevo prima, nel, nel destra-sinistra, ma proprio nella, alla radice, alla natura, fonti radicalmente diverse, quindi da persone sul luogo a persone lontane, da persone sul luogo esperte a persone lontane esperte, da persone di una fazione a persone di un'altra, da un politico a un'istituzione a un giornale, ecco, Così, una volta impostato all'inizio, che viene anche abbastanza naturale, perché se uno è curioso, insomma, viene abbastanza naturale, alla fine la fonte informativa diventa una, una voce corale con una serie di sfaccettature che rielaborandole nel, nel, nel proprio, proprio coscio, diciamo, eh, si riesce più o meno a capire se una notizia può essere quanto più eh, reale o meno. Diciamo, questo è un po' un metodo che io utilizzo, un po' fattuale, un po' semplicistico, ma che ho trovato anche... Eh, abbastanza facile e, e abbastanza funzionale. Poi avete detto un sacco di altre cose interessanti, per esempio Mirella ha accennato al discorso delle criptovalute che eh, seguo così per curiosità ovviamente da, da diverso tempo, però mi affascinava un po' quello che eh, c'è alla base, un po' come quando è nato e penso purtroppo che finisca uguale eh, co come è nato il web all'inizio internet all'inizio quindi eh, queste, mh, queste persone che avevano un'idea eh, contro il, il sistema che hanno creato un qualcosa di, di radicalmente diverso e che in alcune situazioni ritorna, ritorna tanto per esempio eh, una delle cose che, che ha illuminato in questo periodo è quello che diceva appunto Mirello, ossia persone banalmente eh, che le raccolte fondi che si possono organizzare senza dar retta e senza sottostare alle regole di uno Stato. Ecco, questa cosa a me incuriosisce e ingolosisce molto, ehm, anche perché alla base io penso che se non usciamo dalla diatriba che siamo stati diversi, eh, poi a catena non riusciamo più a... a, a, a su, continuiamo a lottare contro il nemico, che tanto un nemico lo troviamo da qualche parte. Eh, quindi... Ritornando al discorso delle criptovalute, questa, la guerra è stata un, un, è un, un momento eh, catartico nel quale viene fuori che qualcosa, negli strumenti creati da, da persone di un certo tipo, qualcosa di buono potrebbe anche esserci, anche se poi vengono usate in maniera diversa. E, e quindi, senza sottostare alle regole di una moneta, una persona eh, mediamente... Eh, Veloce, perché anche lì la velocità può rientrare e mi ricollego alle parole dell'altro collega, diciamo, ehm, anche lì un, una persona mediamente veloce poteva spostare i propri risparmi ehm, in criptovalute e, diciamo, avere eh, una svalutazione diversa, diciamo, o una valutazione diversa dei propri risparmi. Della propria moneta, quindi banalmente uscire fuori dall'Ucraina, andare in un altro paese e poi trasformarla in dollari o in euro o in qualsiasi altra moneta. Quindi questo aspetto sociale delle criptovalute mi affascina molto. Ed è un argomento anche lì molto molto interessante, che eh, per approfondirlo richiederebbe, avete <ride> tutte cose molto interessanti, ma che per approfondire richiederebbero ore e ore e ore. Dico l'ultima cosa: poi chiudo e mi ricollego all'altro all discorso sulla rapidità. E sulla velocità, e quindi, che eh, un mondo incentrato, diciamo, sul, eh, sul capitalismo mi verrebbe da dire, no? Però, insomma, un mondo centrato sul capitalismo, e sulla voglia di, eh, di, di, di, di guadagno, di soldi, di, di capitale, appunto, e di accumulazione, eh, la rapidità gioca un ruolo molto importante. Quindi, la rapidità è la velocità nel fare le cose. Ehm, quindi, la velocità, come suggeriva, fa mancare il tempo per la verifica delle informazioni. Però qui mi viene, da, mi viene una domanda, no? Mi viene una domanda perché a me piace sempre quando faccio le riflessioni di andare un po'... A, mi, mi pongo sempre una, una domanda che è più o meno sempre la stessa, in forme diverse, però che mi, che mi dà uno sguardo un pochino diverso. Cioè, ma perché condividiamo, no? Quindi, perché mm. si diffondono le notizie? Eh, perché eh, alla base c'è una notizia... Che, che più o meno può essere reale un, una, un, o, o irreale, non è quello il, il focus, diciamo, ma perché la condividiamo? No? La condividiamo per informare? Beh, io molte volte mi darei la risposta negativa a questa domanda. La condividiamo per cultura? La condividiamo per curiosità? La condividiamo per diffondere un valore? Quindi, diciamo che gli strumenti eh, incentrati ovviamente sulla su velocità, Quegli, gli strumenti sociali che noi utilizziamo più o meno tutti i giorni, incentrati sul discorso della velocità, non ci aiutano nel perché della condivisione. Quindi nel perché della condivisione non ci aiutano. E ci aiutano anzi a nascondere il nostro perché della condivisione. E molte volte in un sistema ehm, di social media in cui ciò che interessa e ciò che conta sono delle metriche, dei numeri, degli algoritmi, delle cose che eh, sono senza valore, eh, in teoria poi in pratica hanno moltissimo valore, però insomma, ehm, eh, allora quindi che cosa ci interessa? Cioè perché condividiamo una notizia? Quindi se la condividiamo non per diffondere un concetto reale, ma la condividiamo per vanità o per essere interessante all'occhio degli altri e quindi anche la, la guerra, diciamo, diventa argomento non per aprire una discussione eh, profi, profi cioè non proficua, brutto come termine. Ma costruttiva, ecco costruttiva per tutti in cui creiamo un qualcosa, ma diventa un qualcosa per ehm, soddisfare il proprio ego. Ecco, eh, mi, mi, mi si apre un sacco di, di domande perché? perché dico questo. Perché bisogna chiederci, intanto, su chi hanno effetto la diffusione di queste notizie, no? Quindi se io diffondo una notizia che è reale o irreale, mi devo anche domandare su chi ha effetto questa notizia. E quindi se si diffonde un, una notizia che è falsa, su chi ricade l'effetto? E qui Vincenzo, da, da buon sociologo, potrebbe aiutarci e dircene, dircene di ogni. Ma ehm, a, alla base volevo anche aggiungere l'ultima cosa chiudendo, che nel diffondere le notizie... Se non ci chiediamo il perché e non ci chiediamo il perché come singoli, il singolo poi effettivamente lavora o fa delle cose in associazioni, mm. istituzioni, aziende e così via. E quindi il singolo non è esente dal condividere mm. senza un perché reale, diciamo valoriale più che reale, perché reale ce l'ha il perché, ma, non è, ma valoriale parliamone. Eh, Oppure oh, oh ma anche lì bisognerebbe parlare di cosa sono i valori per chi però lascio perdere questa parentesi ehm, quindi nemmeno poi i giornalisti, i giornali e le istituzioni sono esenti dalla condivisione senza un perché valoriale ecco, e allora quindi che, che mondo si ha? Si ha un mondo dove la quantità e la velocità eh, la fanno da padrone e quindi quando la quantità e la velocità la fanno da padrone la verifica e la qualità eh, vanno da un'altra parte. E' sono è come se si venissero a creare due mondi paralleli diversi. Un mondo di chi vuole approfondire, e di una nicchia di persone, e un mondo di, eh, di, di tantissime persone che eh, vogliono fare altro. Cioè, nel senso, che vogliono essere spettatori del nostro tempo, mi viene da dire. Ora anche eh, cerco di concludere qui il discorso perché non, non finirei se non mai di parlare. E lascio la parola a. ho visto alzare un po' di mani, quindi lascio. Sì, sì no, c'è Marco che ha tre mani. Ora non esatto. lo so, <ride> ah, non è vero, le vero, le <ride> prego, prego. Marco. Vai, no, vai. allora intanto abbasso la mano perché ho una presenza. No, intanto, molto interessante tutto quello che avete detto e mi è piaciuto molto, insomma, tutto quello che è stato detto in particolare il punto di vista di Federico con cui mi trovo abbastanza e volevo rispondere, o oh, rispondere a un parolone volevo provare a dire la mia sulla domanda che poni ovvero perché condividiamo? Ok? E si potrebbe parlare per ore, secondo me, su questo però provo a buttare giù, a buttarli degli spunti e secondo me... Quando affrontiamo temate che hanno a che fare con l'essere umano, quindi perché condividiamo a che fare con l'essere umano, sì, dobbiamo considerare i, soli, i canonici tre punti di osservazione, che sono perché il singolo essere umano lo fa, e quindi potrebbe essere qui la risposta, beh, perché ottengo consenso sociale, no? condivido perché ho, in, ho incucciato una notizia interessante che condivide il mio punto di vista, e quindi rafforza con la mia condivisione la, questa adesione a una visione del mondo e questo secondo me è molto importante nelle fake news perché le fake news che vengono eh, condivise da questo punto di vista, cioè singolo individuo quindi le agency individuali eh, sono spesso verosimili okay? per la mia generazione, almeno per quanto mi riguarda la fake news con cui eh, diciamo, eh, arriva la guerra in Iraq eh, quindi Colin Powell che il 5 febbraio 2003 Afferma il falso all'ONU dicendo che un dittatore Saddam Hussein ha le armi di distruzione di massa è verosimile, sì, perché qualsiasi stato può avere delle armi di distruzione di massa. Okay? E quindi questo è il, prima, il primo spunto. Cioè, condividiamo probabilmente per aderire a un certo modello oppure per, eh, come dire, eh, perché siamo spesso ego riferiti, Cioè, quindi è un modo che, che abbiamo per rimarcare la nostra opinione individuale, ma non c'è solo quello. Poi abbiamo l'ambiente che ci stimola a condividere, esempio scemo, l'interfaccia di Facebook appena arrivo mi dice a cosa stai pensando, bene, <ride> e potrebbe dirmi eh, prima di scrivere qualcosa pensaci bene, okay? Quindi le interfacce sono costruite per alimentare questa interazione, perché questa interazione ha un valore economico e quindi su questo diciamo, cre si creano immensi profitti per le piattaforme digitali. E Non solo, terzo punto secondo me del perché condividiamo è che come singoli, oltre alle nostre scelte individuali, oltre all'ambiente e alla struttura che ci spinge a, a, a determinare determinate azioni, eh, però queste influenze non sono uguali per tutti, dipendono da, a loro volta da tantissimi elementi, tra cui a mio giudizio fondamentale l'elemento culturale ovvero qual è la mia cultura di riferimento. Se io sono eh, nato in Italia, in Occidente, uomo bianco, 49 anni, eterosessuale, sono, che mi piaccia o no, Faccio parte di una determinata cultura, poi io so, sono magari, eh, per quanto mi riguarda, aderisco a un, un ideale, quello libertario, sono un punk, eh, ascolto la musica punk, eccetera, eccetera, e quindi faccio parte di alcune sottoculture che poi eh, a, aderisco quindi a una serie di valori che influenzano le mie scelte. Quindi secondo me... Per rispondere a perché condividiamo e perché alcune notizie sono più condivise di altre, perché alcuni gruppi, alcune categorie di persone condividono le fake news eh, di più di altre, dobbiamo incrociare questi, tutti questi elementi. Perché dobbiamo accettare, e, così, e poi chiudo, dobbiamo accettare a differenza di quello che ci dicono le piattaforme, a differenza di quello che ci dice la politica, a differenza di quello che molte volte ci dice, ci dice eh, anche... Un, un certo modo di vedere il mondo la realtà è complessa, non è semplice, non è binaria, non c'è bianco e nero, ci sono infinite sfumature di grigio. Dobbiamo accettarla la complessità. Questo non si deve tradurre in aiuto, è tutto complesso. I che fo, sto fermo! Assolutamente no, è esattamente l'inverso. Avere coscienza di una realtà complessa ci consente di analizzarla, e analizzarla è, per quanto mi riguarda, il primo punto per cambiare il mondo. Prima si comprende la realtà. Poi possiamo attivarci collettivamente e come singoli, non solo quindi collettivamente, ma anche come singoli, per provare a cambiare la realtà se non ci piace. Marco for president, io, io lo voglio, insomma, senza... Bello che mi perculi, Vincenzo! No, no, ma è una vicinanza reale. Insomma. Eh. Io, ho due mani, io ho due mani alzate quella di Mirella e quella di Enrico c'è un famoso detto di non mettere il dito <ride> Mirella, Mirella vai Mirella no, dai, io ho mandato in, in chat uno dei più bei racconti di, belli, cioè terrificanti in realtà racconti di, di una guerra che... Eh, è quella del, del Libano, e siamo appunto nel Libano del 1982 e Robert Fisk racconta Sabra e e il titolo è Ce lo dissero le mosche, che è qualcosa di terribile perché per scoprire questo massacro terrificante che venne fatto appunto in una notte e, e venne scoperto proprio a causa di questo ronzio terrificante di milioni di mosche, e, e poi inseguendo le mosche l'odore che emergeva, e da lì si scoprì che, che cosa eh, fosse successo. Questo, appunto, uno dei più grandi massacri, de, de, parliamo del 1982, poi insomma la guerra palestinese, insomma tutto il resto. E, e, questo per dire che eh, appunto per ribadire quanto è importante comunque che il giornalista sia lì, sia lì eh, eh, poi ovviamente ognuno ha il, il suo background giustamente eh, io leggo sia internazionale che l'IME, leggo un po' di tutto e, e, e ognuno poi si forma le, le sue cose, però quando c'è qualcuno che ti racconta dall'interno, che va lì e insegue le mosche, insegue l'odore, insomma le consuma le suole delle scarpe, come si dice in questo lavoro, e, e fa, fa uh, insomma fa del bene a tutti perché poi insomma poi possiamo veramente dopo eh, tutti formarci un'opinione e passo vai Enrico sì una cosa brevissima inter interessantissimo intervento di Federico come tutti gli altri ovviamente poi dal punto di vista delle interfacce mi ha fatto venire a mente quando io vado a vedere eh, provo a aggiornarmi scorre un feed no? che giustamente è fatto tutto di giornali Sarebbe secondo me fenomenale pensare un'app in cui non solo c'è una selezione degli argomenti, ma come diceva Federico, c'è una selezione anche delle tipologie di fonti. Quindi a me mi interessa l'Ucraina, mi fa vedere i giornali, però mi fa vedere anche determinati giornalisti e magari so che sono sul campo, come diceva Mirella, dei testimonial locali. E magari degli interventi sui social questo secondo me sarebbe fenomenale sì, sì. fine sì bello facciamo non esagerare eh vince <ride> mi fa sempre prendere l'entusiasmo allora io direi di concludere o quantomeno dare ora la parola a Marco che aveva delle, sì. dei post ancora dei post così, e <ride> Ora, tu sarai veloce, però erano un post-it molto interessanti in cui toccava dei temi, quindi può essere anche un modo per riassumere perché molte delle cose che ci racconterà Marco, in un certo senso le abbiamo già viste, toccate, no? di cui ne abbiamo già parlato, però mi sembra un buon momento per fare anche una sorta di sintesi, se vogliamo. Marco, hai questo compito? Marco, è svenuto. Sì, sono svenuto perché ho un okay. po' molto ingrato a tirare <ride> la, la sintesi, ma ci proverò. E allora, sì, nel senso, la mia idea, eh, siccome io credo, e lo credo fortemente insomma vi conoscete tutti quindi lo sapete un po Stefano mi conosce un po' meno però insomma si era fatto un'idea io credo che eh, proprio per tornare al, al concetto di realtà che è, è sempre una la realtà è sempre soggettiva nel senso ognuno di noi la filtra sulla base della sua esperienza del suo vissuto di dove è nato di tutta una serie di fattori no? e anche di fortuna eh, io ho 49 anni se ero nato in un'altra nazione in un altro stato probabilmente eh, non ero arrivato a 49 anni, no? Perché magari all'età media sono di, per un maschio è 34 anni, no? Mettiamo. E quindi è fondamentale il viso soggettivo e proprio per questo, secondo me, la realtà la comprendiamo meglio insieme e collettivamente. Quindi un, avevo pensato di proporvi dei post-it su cui poi a partire dai quali potevamo ragionare insieme. Questa era un po' l'idea. So Vincenzo, se posso presentare, che dici? Se che mi guidi? alla quindi, grande da... direi, alla grande ok, va bene, allora io presento la scheda di Chrome Posso... scusate eh, ci arriverò ok e... sui quali però, diciamo, sono post-it quindi mi piaceva sentire la vostra ok? perché secondo me è importante un altro aspetto importante nel giornalismo che spesso viene omesso è il punto di partenza ovvero, siccome dal mio punto di vista soggettivo e quello che dico è influenzato dal mio pensiero no? da quello che penso, dai miei ideali eccetera, devo fare la premessa ovvero tutto quello che dirò si basa su un assunto che io credo vero che è questo, ovvero che disinformazione, propaganda, le notizie stili le fake news, che è un contenitore ricordo ampio all'interno del quale ci sono varie cose ci sono tante cose ok? E sono sempre esistite quindi gli stati, i governi, i partiti, eh, le grandi multinazionali hanno sempre usato gli strumenti, la chiesa, la chiesa certo, tutte le istituzioni, okay, hanno sempre usato lo strumento della propaganda, della disinformazione, delle fake news, quindi delle notizie completamente inventate per in qualche modo orientare barra manipolare a seconda di come la vogliamo pensare l'opinione pubblica ok il web è un, è un acceleratore di questo processo ne parlavo prima per la mia generazione almeno eh, quindi di chi non i 72 quindi c'è una avanzata ahimè. Eh, beh, la notizia verosimile falsa però era verosimile no, di Powell che dichiara appunto le famose armi di istruzione massa eh, quindi eh, prima dell'avvento del web no? E, e nulla a partire da questo quindi da questa premessa il web è un acceleratore dal mio punto di vista dal nostro punto di vista penso di poter dire e gli spunti I post-it che avevo pensato erano questi io provo a, a darveli a buttarveli lì e poi sperando che appunto ci sia un po' di dibattito perché ripeto eh, si arriva meglio a comprendere la realtà insieme piuttosto che come singoli. Uno è l'immensa mole informativa che abbiamo sulla rete che è un problema ok? È Un problema oggettivo perché non ce la facciamo cognitivamente a interpretare tutto a leggere tutto cioè impazziamo non è possibile e gli ambienti mediali ok sono pensati per farci interagire penso che anche questo sia abbastanza innegabile ovvero e se io come piattaforma eh, guadagno più che profilo l'utente è normale che invogli l'utente a livello di pulsanti, colori, eccetera, eccetera a farli interagire banalmente le notifiche di Facebook erano iniziate su un colore azzurrino blu il colore di Facebook poi sono diventate rosse perché così l'attenzione ci casca meglio ok? per dire una bischerata e quindi sono invogliato ad andare a vedere che notifiche ho e quindi a rimanere sulla piattaforma questo influenza le fake news? a mio giudizio penso di sì le piattaforme digitali, quarto post-it, tendono a mostrarci le informazioni che pensano ci garbino, perché in questo modo io, beh, in qualche modo mi sento appagato nel mio bisogno interin, individuale, di avere delle conferme sulla mia visione del mondo. E quindi, beh, finiscono nelle bolle, ok? E questo succede anche quando le informazioni sono falso strumentalizzate Da questo punto di vista gli algoritmi ogni giorno non, eh, le le grandi piattaforme cercano no, di arginare questo fenomeno, eh, però non è semplice, ok? Non è, non è semplice, poi è un fenomeno che è politico e quindi qualsiasi decisione sulla censura eh, è poi una decisione politica che è affidata a una piattaforma privata. E Alcuni giornali, blog, campano sulla cosiddetta economia del click, anche questo penso che sia innegabile e questo può contribuire alle fake news, alle fake news in assoluto no, però... Eh, può contribuire al fenomeno per cui un, il titolo è uno, un titolo a chiappa click, Ehi, eh, no. noi abbiamo furia perché ci sa fretta, ci, ci sa troppa roba da fare e quindi si condivide senza pensare al... Uh, come si può dire, senza magari pensare al risultato, oppure clicco sull'articolo, arrivo sulla pagina e poi dice tutt'altro. Anche questo secondo me è un acceleratore possibile, non è detto che poi eh, sia vero per tutti, perché siamo tutti diversi, grazie a Dio, e... però è un altro elemento che butto lì. Eh, dalle fake qualcuno ci guadagna lo diceva prima mi sembra Federico no? questa cosa che comunque beh, siamo in un mondo che si, ci si basa sui profit, e quindi di conseguenza qualcuno ci guadagnerà dalle fake news guadagno che non è detto sia economico può essere politico ma nel caso delle fake news del governo russo, di governo cinese eccetera. E eh, Tendiamo a polarizzarci sui social quindi quello che un po' abbiamo detto nel senso che spesso anche nei dibattiti diventano delle competizioni e degli scontri in cui si, qualcuno deve vincere, bianco o nero. Per me ovviamente non è così, perché così non si capisce la realtà, nel senso che se io parto dal bianco o dal nero non incontro mai l'altro, mentre invece secondo me l'obiettivo del dibattito è, è giusto appunto incontrare l'altra persona e quindi magari cambiare idea, ok? È perché è bello cambiare idea, è bello quando uno pensa oh porca miseria non ci avevo pensato a questa cosa, è vera però, e quindi avevo torto. E anche questo è un tema, secondo me, che aiuta a circolare le notizie false, o quelle strumentali, o quelle inventate, eccetera. Siamo sempre più distratti, ok? La famosa soglia d'attenzione del pesce rosso è sempre più difficile filtrare, a mio giudizio, gli intermediari hanno, dovrebbero provare ad avere questa funzione, quella nel marasma informativo, di provare a darci delle chiavi di lettura. Quindi, bella la cosa che diceva prima Fede, e poi ha riproposto Enrico, cioè di questa come dire di questo flusso informativo che oltre a farmi vedere le testate mi fa anche vedere le persone no? Il giornalista ma anche le persone che come la vivono quotidianamente perché altrimenti eh, grande dibattito storico no? La storia chi la fa? Napoleone o la fanno le persone no? Che vivono nell'epoca di Napoleone. Io sono per la seconda non per la prima. l'esempio non ce ne frega. Nono punto attualmente siamo in un momento tecnologico particolare di grande transizione a mio giudizio in cui i bot e l'intelligenza artificiale, il i poi AI per me è un termine scorretto, comunque i bot e il machine learning stanno sempre più rendendo facile ed economico ed accessibile Ahimè, costruire notizie fake e farle e pomparle sulla rete. Anche questo, diciamo, è un elemento che secondo me eh, può, può fungere da acceleratore. Quindi la, la mia tesi di partenza che ho dichiarato, ok? Per me le fake news sono sempre esistite, perché questo è l'interesse di governi, stati, partiti, eccetera, e però il web e la tecnologia possono accelerarle. E infine la 10, perché oggi è compleanno da Antonioni, e quindi unico vero 10, quindi per questo motivo ho scelto di farle 10 e basta i post-it, e se lo trovo su Google è vero, se lo leggo su Facebook, perché magari è una notizia di un caro amico e quindi, come sappiamo bene noi che ci occupiamo di comunicazione e di marketing, la fiducia è un elemento fondamentale nella costruzione del reale delle persone. E Enrico, grazie a Dio, ci ha dato dritte molto interessanti mm -hmm. su come evitarla, questa insomma questo bias e niente, Questi erano i miei, i miei dieci post-it come fossero inizio, inizio. dei post-it da mettere sul frigorifero, ok? e inizio. questi erano i miei su cui mi faceva poi avere spunti da voi. E mi faccio, grazie, grande Marco, grande Marco. Prego libertà. Ora non vedo più manine alzate, quindi ditemi voi: insomma, che cosa avete no, suscitato sono... Ah no, tutti super condivisibili. Tra l'altro, Facebook guadagna tantissimo dalle. Stavo ricercando i numeri della disinformazione, sono impressionanti. Perché ehm... allora i, i social network, ovviamente, guadagnano dalla pubblicità eh, e dalla pubblicità digitale. Quindi, più un, um, un post purtroppo. È, è, um, come si dice c'è cioè del, del late de, e su, o comunque è polarizzato in un verso o in un altro più eh, suscita eh, appunto dicevamo prima viene subito voglia di, di, di, di dire la mia e quindi eh, suscita questi flame quindi ovviamente tutto ciò porta a delle condivisioni anche se, se non anzi a maggior ragione se non siamo d'accordo e quindi e tutto ciò porta a, a far aumentare i numeri appunto dei like delle, dello sharing e, e che poi eh, vengono contati eh, quindi delle, di quando poi il, la multinazionale chiede la sponsorizzazione o la piccola azienda, la PMI quindi purtroppo è un meccanismo eh, vero eh, le fake news ahimè rendono sia chi le scrive eh, guardiamo quei senti che descrivono che guadagnavano eh, sia purtroppo ai social media questo è verissimo e poi tutto il resto condivido bellissima sintesi Marco vero io sono amante della sintesi bellissima <ride> sintesi io che sono sintesi è tutto dire eh sono eh. sforzi in Stavolta eh. questa volta ce l'hai fatta sì, sì, è un modo efficace. Sì, sì, è piaciuta molto anche a me. Bene, a questo punto, non so, Federico, se anche tu trovavi positive le slide, se no puoi anche dire che erano brutte, così a meno Marco, quindi sì... Esatto, erano troppo concise e corte, quindi eh, Bravo, è, è, lo, lo ferisco al cuore, praticamente. No? Comunque assolutamente. Dai sì, sì, no. no, okay. ora vai figura, vai duro. <ride> ora posso andare cattivo no, eh, quindi, sì, no, assolutamente condivisibili in ogni sua parte ogni slide meriterebbe un intervento anzi potrebbe proprio essere un punto eh, uno un punto spunto dal quale partire per le prossime occasioni quindi potremmo davvero fare un, un, un articolo su questo e poi dare un indice e poi su quest'indice muoversi per le prossime la butto lì Buoneve. Sì, sì, io ci sto, lo sai. Grazie, grazie. grazie a tutti, eh ragazzi. Grazie. grazie. Un abbraccio. Grazie anche grazie a tutti che siete stati in live streaming alle folle. Sì. Ciao folle. Alla prossima. Ciao, Alla poi prossima. ti ho i dati, vai Enrico, si sta ok.